A Winston Salem, tocca a Seppi e Fabiano. A Winston Salem, tracce d'azzurro. Due tennisti italiani impegnati in incontri di primo turno. Sul campo N.2, Andrea Seppi impugna nuovamente la racchetta, ultimo match a Wimbledon, per duellare con Ianko Tipsarevic. Reduce dal torneo di Cincinnati, KO all'esordio nel Minecraft, dopo il rientro da LL, con David Ferrer. 5 precedenti, 3-2 seppi, ad Antalya, nel 2017, sigillo al terzo dell'Alto Atesino. Thomas Fabiano, sul 4, attende invece Edmund, reduce dal percorso di qualificazione. Buona sorte al Western in turn Open per Fabiano, direttamente al secondo turno in virtù del forfight di Roger Federer. Sconfitta in due set con Casciano. Quello con Edmund, su questa superficie, non è impegno agevole. Sul campo principale, apertura con Dutra Silva, Joung, a seguire il derby transalpino tra Ewe ed Herbert. Nella sessione serale, il prospetto di Casa Fritz, vid card per lui, al cospetto del tunisino Yazziri. Snodo cruciale anche per Pablo Cuevas. Tre eliminazioni al primo turno tra Bastad, Hamburgo e Kitzbuhel, primo impegno, oggi, sul cemento. Sul 2, campo di Tipsare Vic, Seppi, anche l'alterno Gulbis. Bagdatis, Veseli è in croce interessante. Il cipriota vanta 4 successi in altrettante sfide. Ad Auckland, quarti della stagione corrente, 62-64. Rublev ed Arcis si osservano sul 3, medesimo rettangolo per Istomin, Zumur. A rifinire il programma, tursunov lu Campo N.4, Berlo. Bolteco Epfer, Zeballos, campo n.5. Center Start Zad 32.00 pm 1strd, Q, Rogerio Dutra Silva vs Donald Young 1strd, Julien Beneteu vs Pierre S Herbert Not Before 72.00 pm 1strd. WC, Taylor Fritz vs. Malekia Ziri 2NDR di Jan Lennard Struff vs. 5, Pablo Cuevas. Court 2 Starts at 3 2.00 PM 1 Str di Jan Tipsarevic vs. Andreas Seppi 1 Str Q. Marton Fuchsovix vs, WC, Ernest Sgulbis 2ndr di Marcos Bagdatis vs, 16, Iri Veseli. Court 3 Starts a 3 2.00pm 1str di Andrei Ruble vs Steve Darcis 1str di Denis Tomin vs Damir Zumur. COURT 4 STARTS AT 3 PM 1 STRD, PR, Dmitri Tursunov vs Enzuml 1 STRD, Q, Kyle Edmund vs Thomas Fabiano. COURT 5 STARTS AT 3 PM 1 STRD, Carlos Berlocq, vs, Q, Alex Bolt 1 STRD. LL, Domenico Eppervues e Oracio Zeballos.